Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Noir e oggi siamo tornati qui con Kairu su Dark Souls. Ok ragazzi, oggi continueremo il nostro viaggio nelle profondità. Allora, li vedo già... Non so, Non volevo attirarli una volta, sono ragazzi tre. <ride> Vabbè, dai, fino a quando... 18 nooo attaccano... uno in me... Eh, cosa succede? Uh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma quale prezzo? tizio ti tenete grande abbiamo fatto una stra <ride> ma quindi ci ritroviamo lì durante la battaglia col boss <ride> mi sa di sì ma no perché no! non ho fatto il salto dio ma non salgono so. Dove sono? No! no di là. no no no no no no Ah, ti e faccio? ti prosciuga la vita quando attacchi Cioè recupera la vita con ah, attacchi okay. Ah no, non ti. Questo? Buonasera Ma... Ma che... Ah, ah, ah, dobbiamo seguire il top Eccolo Kirk! Ma che gli faccio un mega perriozzo? Ma si è incastrato? Ah no, cosa no. dicendo! È Kirk è tipo lo spirito scarsissimo puretto. morto subito. Corretto. Ah, siamo tornati. Siamo tornati. Ah, va bene, da, da qui si va il boss. O no. Ah, vabbè, bene, che fa Ah, ok. Ah, va bene, allora, evochiamolo. Perché ti segua. Cosa sta facendo? Non è finito. Ma. Cosa sta facendo? Non dirmi che si è incastrato. No. Dai un calcio. <laughs> no C'è una mossa dove vomita. Beh, soler, mentre tu ti fai ecco bravo. È una mossa colpente, Ma non sta colpendo, si è fatto investire. Dai. Oh Madonna. Madonna. Quantità. Ma sto qui? Madonna. Sì! Asciami pene. Questo <ride> <ride> qui è un po, Cioè, sto soler qui ha un po' di problemini, eh, rispetto a quello che mi ricordo nella Boss Fight bite... Quale boss fight? Eh, quella di Gargano. Ah! Sprudolino! <ride> oh non mi nascondo qui, non può colpirmi. Ma che attacco? <ride> oh. so soleil, signori. Cosa ha fatto? Mancava una terza hit. Se tiravi una terza hit di fila, era morto. No, ma io non voglio che mi rubi la kill. Soleil. No, muori! Muori! Soleil, non, si è, servito, non si è servito a nulla Soleil, muori No, no, poverino Ha sì. la skin d'oro, guardalo lì Adesso c'è bisogno dell'osso del ritorno Perché bisogna riandare. Um, la città infame dove la gente che ci troppa le feci Vitalità, stamina e stamina Facciamo anche così Sì Ma andiamo su, principalmente, forza, stamina e vitalità Vai, come la prima run di tutti Vai Ragazzi, città infame Facciamo la prima parte della città infame? Ma la faccio io o fai tu? Perché io assicuro ci schiatto No, no, no dai Va, eh, fa da te che okay, schiatto Perché? Eh no, perché sei... Oddio! Oh, oh no! È vero, quel lì è potentissimo Aspetto Cioè che... allora eh, ci vuole un po' di forza per usarlo però c'è l'attributo bonus A se lo trovi mm. Però cioè te lo droppa molto raramente <ride> Ecco diciamo che ti ha droppato qualcos'altro <ride> Eh sì. Però poi ricordiamoci che questo è una build da chierico, Quindi dovresti anche portare su Fede uh, Addirittura Andiamo proprio così? Ah no l'ho ammazzato. Eh vabbè oh, calmo e anche la città di altri, eh. Senti. Oh no! Proprio così. Dai, lui te la troppa. Fila, fila fila. Guarda, la sua faccia gentile, proprio. <ride> Dio. <ride> Madonna, non me l'aspettavo così. Dai, tu sì che me lo troppa. Non hai droppato proprio nulla, nemmeno... Nemmeno gli, gli scrementi, come si è permesso? No, sto venendo qui. No, sto venendo. No, tossicità. Spartiamo sì, a casa sua proprio come cerbottaniere. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, che ti stai... St che stai perdendo un botto di vita. Oddio, come. Scusa la... Aia. Ah, yeah. La Zenigata, lì come si chiama? L'Uccigatana? Zenigata! <ride> L'Uccigatana! Che ti direi, o la Zwyander o l'Uccigatana? Vai che ti droppa arma! Vai che ti droppa... Sì sì sì, fidati qua c'è il drop! Fidati di me, fidati di me! Direttamente in quel posto! <ride> Magia con l'Uccigatana! Inciampati! Sì, sì, sì. Come la prendevi di la, le, le anime? Ah ma è vero, siamo tornati in forma scorreggia adesso. No, siamo tornati in forma scorreggia. Per fortuna ci siamo messi un sacco. Quando questo c'è un problema. Scendi proprio così? Ma che... che... Ti prego dimmi che lo shot. Eh ma sei qua? Buonasera. <ride> no. <ride> no! No! No! no. Siamo diventati dei tossici. <ride> No, è finita. Cosa faccio? Ma perché mi ritrovo sempre in queste situazioni? Oh! Vai su, torna su. Vai a casa. Sì. No. Ah, no, no! No. <ride> no. Oh! Ah. Che questo Non ti mangio oppure sì? No! No. Smettila di Secondo me, di sicuro lì c'era il drop. Prova a scendere. Provo Vai, vai. Prova là. Sì. Sono beccato un. No, non ci credo. Questa città non è infame. Questa città è qualcosa di diverso. È qualcosa di più infame. Vabbè, eh, profondamente finita male, questo episodio ha perso 10.000 anime. Quindi, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi! lì che ci sono un po' di chiarire, solo un po' di <ride>